Se il doppiaggio stesso, con la quantità di anelli, la velocità, voi non so se sapete come funziona il doppiaggio, però i doppiatori devono mettere la loro voce, in questo caso in italiano, sulla voce degli attori originali che hanno lavorato mesi, a volte anni su un personaggio e loro in minuti devono rifare la stessa intenzione in italiano. Secondo voi è possibile una cosa del genere? È possibile perché la fanno, ma a quale prezzo? Al prezzo che le 2000 sfumature, che un attore che lavora straordinariamente in maniera onesta su quella, su quella cosa, tira fuori mentre dice quella frase, il doppiatore per necessità di lavoro, quindi io lo so, lo so, ne riduce a 10. Quindi 2000 diventano 10. Il risultato è che piano piano questo diventa un protocollo. Perché io che ci ho lavorato con i doppiatori e le doppiatrici, me lo ristai ridando? No. Ecco capito, eh, lo so, è una ripresa in diretta che vi posso fare. Eh, adesso ci salutiamo, arrivederci e spero di mettervi una registrazione. Eh, non si può fare altro. Saluta tutti perché non è che posso urlare a... Vabbè, ho capito, adesso dobbiamo parlare di questo, ecco, ok. Eh. Allora, il discorso è questo, che quindi di conseguenza loro poi, dopo, stanno, hanno creato dei protocolli. Se voi sentite le voci dei doppiatori, a parte il timbro particolare, per cui riescono a ottenere, quello c'è un timbro più scuro, quello c'è però poi sono agghiaccianti. Io ho avuto a che fare con delle persone che fanno doppiaggio, non dico tutte, però con molte, e eh, a me fanno rabbrividire perché è eh, Lorenzo ciao sono Antonio Bilo Canella come va andiamo stasera a bere qualcosa cioè io eh, che, com, come cioè, dov'è l'umano dov'è finito l'umano no cioè, succede questo perché vi sto parlando di questo? Perché questa è la chiave del discorso dell'intelligenza artificiale. Il problema dell'intelligenza artificiale è che noi ne possiamo avere paura solo nella misura in cui riduciamo la nostra vita a dei protocolli. Perché l'intelligenza artificiale agisce sui protocolli. Gli algoritmi sono protocolli. Lasciamo da parte per un attimo il futurismo dell'intelligenza artificiale che diventa appunto, umana anima, lasciamolo da, lo discuteremo, però lo lasciamo da parte, e pensiamo a quella algoritmica, che è quella che c'è adesso e che si sta sviluppando adesso. Allora quella può funzionare, può essere straordinaria solo nel momento in cui la nostra vita è piena di protocolli. Quindi io quello che voglio dirvi è aumentiamo l'assenza o oh, la libertà di creazione fuori dai protocolli nella nostra vita E l'intelligenza artificiale non potrà che essere un cagnolino Che ci aiuta a fare delle cose, ma non più di quello Ma se la nostra esistenza si riempie di protocolli Vedi l'esempio che ti ho fatto, ma tanti altri Un altro commento che ho beccato era Era sempre lei, era sempre lei quella signora? No, era sempre lei che diceva eh, No, perché e si capiva dal, dal dialogo che lei contestava che io potessi parlare di questo perché non avevo una formazione specifica, no? E poi c'era un altro commento che ho letto di una signora che invece diceva eh, guardate che cosa porta Antonio eh, e cercando, scriveva bene quindi cercava di fare le cose, cioè è un'era in cui le verità ci vengono date dai guitti. No? ora Guitto è dispregiativo lei non lo usava in senso dispregiativo però eh, era bello come paradosso no? era bello come paradosso perché è vero cioè se io sto al protocollo eh, voi dovete venire a ascoltare solo uno che l'ha studiata per 30 anni sta roba allora io figurati ho studiato meccanica quantistica ho studiato eh, tante robe la mia formazione è scientifica prima che artistica nel passato, ma non ho nessun pezzo di carta, non sto all'interno di nessun protocollo. Quindi la signora pretendeva di entrare dentro il protocollo, c'è cioè il pezzo di carta per ascoltarti, ma ascolta quello che dico e poi fammi le obiezioni. Perché io quando parlo con degli esperti, e io ho amici, amici che sono fisici, quantistici eccetera eccetera, lavorano sull'intelligenza artificiale, ce l'ho proprio perché ci collaboro per riflettere insieme e vi posso garantire che stanno più zitti loro di quanto sto zitto io quando parliamo, mi guardano e dicono questo è interessante, tu tu, perché succede questo? Ma non è per, per lodare me, vi voglio far capire quanto le cose escano dai protocolli, allora la nostra vita deve essere un canto all'irrazionale, perché è quello che non può essere mai sostituito da un'intelligenza artificiale basata su un algoritmo. Lo capite questo? La cosa più difficile che possa raggiungere un'intelligenza artificiale, ripeto poi parleremo degli estremismi, è l'emozione. È un po' improbabile che ci si riesca, come diceva questo documentario, vedremo nell'anno milione, lo chiamano no? The million year, cioè è l'anno milione, quindi non si sa quanto tempo, però l'emozione non si sa che cos'è, da un punto di vista tecnico non si sa che cos'è studiano quello che succede nel corpo mentre accade ma non si sa da dove viene, che cos'è chi fa psicoterapia cerca di spiegare i meccanismi con cui funziona però non si sa che cos'è non, non, non è una roba che tu tocchi o dici si genera nel neurone Y non c'è questa conoscenza adesso si sa delle aree del cervello dove si vede tanta attività ma non si sa che cos'è e sull'emozione bisogna fare un discorso importante. Conoscete Antonio Damasio? Chi è? Alzate le mani mani chi lo conosce. Così mi rendo conto. Solo due. Tre. Ok. Ha scritto un libro interessantissimo in cui raccontava, tra le altre cose, tutti degli aneddoti per far capire che, che, qual è il ruolo dell'emozione nella nostra vita. E uno... Eh, dei più importanti, era di questo uomo, Phineas Gage mi pare si chiamava, che ha subito un danno cerebrale che gli ha praticamente tolto la parte del cervello che è deputata a ricevere e elaborare le emozioni. Quindi lui eh, non aveva più l'hardware, diciamo chiamiamolo così, che gli permetteva di eh, lavorare e elaborare le emozioni. Quest'uomo era impossibilitato a prendere una decisione aveva tutte le facoltà razionali era in grado di scrivere un libro di matematica di fare dei ragionamenti complicatissimi ma quando gli si chiedeva di scegliere non poteva scegliere affascinante questa cosa eh? perché noi penseremmo che le scelte le cose, c'è cioè, tutta una cosa razionale sono tutto io, sono tutto razionale no no, alla base ci stanno i processi emotivi senza l'emozione Phineas Gage era paralizzato paralizzato, non doveva essere accompagnato da qualcuno, dice guarda faccio io la scelta per te, vieni se non lui stava lì, tu budu, posso fare questo, posso fare questo, posso fare questo, posso fare questo, posso fare questo, posso fare questo, posso fare questo, posso Qu fare questo, posso fare questo, riusciva a fare una scelta, ok? Allora, l'essere umano è talmente complesso, talmente complesso, che......... Non usa il processo emotivo all'interno delle sue scelte. Quindi pensate voi quanta complessa realmente dovrebbe essere una struttura di intelligenza artificiale per arrivare a vagamente imitare una cosa di questo genere. Allora, nella maggior parte dei discorsi che io sento sull'intelligenza artificiale ci sta una semplificazione mostruosa, no? cioè una semplificazione mostruosa che viene dal riduzionismo della concezione dell'uomo cioè poiché oggi l'essere umano non si riesce a considerarlo nella sua complessità reale ma lo si riduce a una macchina che porti dal meccanico e sistemi il carburatore questo è allora una volta che la concezione generale che noi siamo delle macchine che io posso mettere a posto eccetera è chiaro che io quando penso all'intelligenza artificiale dico ma dai ci arriviamo in 4 e 48, faccio degli algoritmi complessi più o meno ci arriverò un retro feedback una serie di cose e via dicendo ci arriverò certo che ci arriverai perché tu pensi che l'essere umano sia solo quello ma non è quello ma proprio non è quello quindi, a chi di voi si domanda, ma io che, come faccio con questa roba qua? Allora, il progresso tecnologico, a meno che non ci sia un disastro, a meno che non ci sia un disastro, e ci auguriamo in realtà, qualcuno se lo augura che ci sia, però io, sempre che ho tre figli, mi auguro che non ci sia, che ci siano delle strade più dolci. Voglio il cambiamento, lavoro solo per quello, ma auspico delle strade più dolci. Allora, se non ci sarà il disastro e quindi non avremo un azzeramento, la tecnologia andrà avanti per forza, perché la forza che l'uomo ha dentro di esplorazione, propulsione e creazione è inarrestabile. E quindi è chiaro che non si fermerà. Non si può affermare, perché non è. Ma anche se noi tagliassimo le mani a tutti quanti, ne nascerebbe uno che lavora con i piedi dentro una cantina. È proprio nella natura dell'uomo. Allora noi non possiamo domandarci, dice: diciamo, Ah, bisogna arrestare il processo dell'intelligenza. No, è ridicolo, è ridicolo. Non ce la faremo mai. Anche volessimo dire che potrebbe avere un senso, non ce la faremo mai. Bisogna accettare questo dato di fatto e invece capire come questa cosa deve essere accompagnata. Allora, tutto sta nella centralità di come noi conduciamo la nostra vita. Se voi, eh, se voi noi, conduciamo la nostra vita e non pro propaghiamo all'esterno una vita che si comincia a basare sempre di più su valori che, non son, che sono fuori dalla razionalità, noi saremo divorati dalle intelligenze artificiali. Ma questo lo permetteremo il momento in cui la nostra vita sarà divorata dalla razionalità. Tutto sarà ragionamento e protocollo. Allora il combattimento è su questo. Il combattimento è sull'impedire che le nostre vite siano dominate dalla razionalità e dai protocolli. Vi dovete rifiutare di fronte ai medici vi dovete rifiutare nei confronti della vostra vita, delle vostre attività, tutto ciò che porta verso il razionale e il protocollo in questo momento è una forza che se non viene eh, equilibrata dall'irrazionalità e l'emotività spinte porta, può portare alla catastrofe può Portare alla catastrofe o almeno a un mondo scisso dove ci sarà una realtà di un tipo e un'altra di gente che si, si è rifugiata nelle foreste con le gliane. Ma è assurdo, no? Non, non vogliamo questo, vogliamo cercare un equilibrio. È l'equilibrio che bisogna cercare: non c'è da aver paura. Di... Ma, ma, Roberta, questo è. Ah, okay. Non c'è da aver paura di questo oggetto, cioè questo oggetto è uno strumento, c'è da aver paura il momento in cui. Lui prende possesso di te. Quante ore ci passi? Quante energie ti succhia che tu stai lì a guardare i messaggi? Quanto sei schiavo tu di lui e non lui uno strumento tuo? Allora, sono queste le riflessioni che dobbiamo fare. Io lo so che è più difficile, perché è più facile dire via questo, via quello, via, questo è male, questo è bene, ecco gli orchi, ecco invece gli elfi buoni. Non è così. È molto bella l'epica di Tolkien, ma non è così. Ci abbiamo dentro sia il signore di Mordor che Gandalf il bianco, quando si trasforma lì. Ce l'abbiamo tutti e due, ce l'abbiamo noi dentro. Quindi la battaglia è interiore prima di tutto. Sulle nostre ombre è molto importante questo adesso vi faccio notare tutta una serie di incongruenze allora per curiosità no? nonostante avessi già queste visioni mi sono, andato, mi sono sparato tutta una serie su Disney che è il portale che ti permette di vedere quello che si sta, che sta verificando Proprio una cosa, io ogni tanto dico fammi vedere che cosa sta per succedere e vado a vedere un cartone della Disney e eh, eh, c'era questa serie su il nostro futuro, no? Erano sei puntate centrate sull'intelligenza artificiale, ovviamente, no? Allora vi voglio leggere alcune delle frasi che sono state citate là dentro. Tutte le capacità che abbiamo possono essere ricondotte alla chimica, alla biologia, alla fisica. Sono parole testuali che io ho fermato, stop, pausa, tu, tu, tu, tu, tu, tu, e mi sono digitato, dette da uno dei, c'erano 5, 6, 7 esperti di vario tipo, a cui si chiedeva no, di commentare e dire, e questo è il commento di un, un, un personaggio grosso, uno di che ci lavora su queste robe. No? Tutte le capacità che abbiamo possono essere ricondotte alla chimica, alla biologia e alla fisica. Questo è il riduzionismo di cui parlavo prima. Se tu concepisci l'essere umano così, è chiaro che le intelligenze artificiali nella tua capoccia tra poco ci staranno accanto. E il problema di questo è se noi permettiamo che questo pensiero si affermi e adesso andrò nel particolare delle nostre vite cioè questo è il pensiero che cerca di prendere possesso del contemporaneo siamo delle macchine perciò io posso fare una macchina che è uguale a te perché tanto siamo delle macchine allora questo io affermo è falso è falso perché ammesso anche che un giorno si arrivi ad avere la complessità e qui vi faccio un, un anticipo diciamo di quello che dirò tra poco la paura, no? La paura grossa. dico. Ma, ma la macchina, i film di fantascienza, no? La macchina che prende vita e ha coscienza. Ma poi ha un'anima. Ma posso io dargli gli stessi diritti? Può interagire con me? Può lavorare e vivere accanto a me? Posso io innamorarmi e lei innamorare? Allora, se un giorno, cosa che io vedo molto lontana, ma veramente molto lontana. Perché? Ve l'ho detto, perché queste fantasie partono dal riduzionismo dell'essere umano. L'essere umano è talmente complesso che veramente ci vorranno milioni di anni prima di capire qualcosa veramente dell'essere umano, allora potrà succedere che io sarò in grado di generare qualcosa che assomigli ai processi eh, del, di questo hardware che è l'essere umano Lorenzo. A quel punto... La domanda è, ci avrà un'anima? Certo che ci avrà un'anima. E perché ci avrà un'anima? Perché il meccanismo con cui noi siamo dotati di anima è che la nostra struttura biologica, che è un mero contenitore, perché quando muori se decompone, finito, cioè non è che è un mero contenitore, attira, attira da un altrove l'essenza vitale che noi chiamiamo anima e spirito. Per attirarla deve avere un livello di complessità e di interazione di un certo tipo, se non attira in misura minore. Anche questo l'attira. Ma è diversa la vita vegetale dalla nostra, no? Paradossalmente attira pure un faro, l'attira pure un computer, l'attira pure un cellulare, ma sono brandelli del livello di coscienza animico e spirituale che abbiamo noi. Quindi è un falso problema. Perché se un giorno noi riusciremo a creare un hardware, cioè un, una, una struttura talmente complessa come la nostra, quella tirerà giù l'anima e sarà come noi, evviva! Ma che male c'è! Ma, ragazzi, prima che questo succeda davvero, ci vorrà tanto, quello che può succedere nel frattempo sono, è la capacità di riconoscere che anche la centralina delle luci ha una sua anima non so se voi avete mai fatto esperimenti di questo genere, ma stamattina c'era un'energia un po' difficile da queste parti e non ne volevano sapere di funzionare. Cioè io, io e Riccardo stavamo così, ho detto ok, adesso attacchi quello parte una ronza da quella parte, poi attacchi quello e parte... Una... Ma il cineteatro lo conosco, cioè è fatto da me, come è possibile? Perché c'era qualcosa che parlava ai circuiti delle macchine e rompeva i, i gabbasisi, come direbbe la buona mate ok? e gli rompeva questa cosa e quindi succedevano queste cose questo io non so se voi l'avete mai provato con le macchine, io ho conosciuto persone che riescono a fermare le macchine eccetera quelle sono brandelli di anima cioè nel senso che le cose create, tutte le cose attirano eh, frammenti di, di, che vanno verso la coscienza frammenti, ovviamente una centralina delle luci, che livello di coscienza può avere? Bassissimo, ma bassissimissimissimissimo ma bassissimissimo. Ma qualcosa c'è. Tutte le persone che hanno avuto delle visioni come quelle che vi sto portando via, vi dicono, vi confermeranno che tutto è vivo. Tutto è vivo: tutto, tutto è vivo. La moto, il cellulare, la luce, il sasso: tutto è vivo. Solo la gradazione è differente. Il livello di complessità nostro è è altissimo e non si può ridurre alla fisica alla chimica, alla biologia è una cagata questa affermazione perché invece questa è una struttura complessissima che agisce fra l'altro non agisce come come si pensava come elaboratore e basta che questa è quella della teoria arriveremo tra poco a replicare l'uomo no, agisce come ricettore questa è la cosa più affascinante, come ricettore. Cioè il nostro cervello, a Gage, non aveva perso la parte che generava le emozioni, aveva perso la parte che riceveva e elaborava. Perché? Elabora anche, ma soprattutto riceve. E questa è la cosa importante che dobbiamo, che dobbiamo comprendere. E questa ricezione cambia in funzione della complessità che abbiamo. Okay? C'è una teoria bellissima, vi invito ad andarvela a guardare, che si chiama Orc-Or, eh, che è stata tirata giù da un fisico e un medico insieme, eh, Stuart Amaroff e Roger Penrose che parla proprio del fatto che la loro teoria è che nel cervello ci siano eh, all'interno delle cellule nervose delle strutture che si chiamano microtubuli esistono di fatto, ma all'interno dei microtubuli ci siano le condizioni perché si verifichino dei processi quantistici con la caratteristica del processo quantistico, quindi della grande indeterminazione e, e immense capacità di calcolo dato dal, dal principio di sovrapposizione, che permettono un'elaborazione del pensiero situata nel mondo della quantistica, che non è il mondo dell'elaborazione. Adesso ci stanno provando a lavorare sui computer quantici, ma è una cosa molto complessa, Per adesso richiede delle risorse gigantesche e è strutturata solo a livello computazionale. Invece nel mondo dei quanti c'è un'altra parte molto interessante, che è il livello della non-causalità che è molto affascinante per il pensiero. La non-causalità. Però loro per adesso non stanno partendo da questo, usano i qubit come delle porte dentro le quali si possono fare dei calcoli molto molto più ampi proprio per il principio di sovrapposizione che prevede una quantità una massa di dati gigantesca che può essere gestita e poi uscire con un risultato unico ma non parliamo invece della non causalità che è la cosa più interessante queste robe ve le cito solo per farvi capire che chi studia il cervello e lo studia in maniera aperta ancora non ne sa un cazzo cioè, io ho visto gente, e questo parlo di dieci anni fa. Una, vi racconto un, un fatto vero: un papà in lacrime mi avvicina, mi fa: So che tu hai un bambino che ha dei problemi, sì, sì, è vero, epilessia, di così. Sì, anche mia figlia. Ah, mi dispiace. E, e, e tu cosa hai fatto? Ma io, io dicevo. Eh, sto cercando delle strade per essere meno invasivo e lui attacca a piange, piangere, a piangere, a piangere, dico che, che cosa, che cosa ti, ti ho detto? Dico no perché io mi sono fidato di un'equipe di specialisti di Milano mi pare fosse, famosi nel mondo. Eh, che mi hanno eh, fatto una diagnosi, una scansione di mie, della mia bambina e hanno visto che l'epilessia focale eh, originava da questa parte del cervello. Per cui mi hanno proposto di fare un'asportazione dei centri focali dell'epilessia. Dieci anni fa, non sto a parlare di primi del Novecento, dieci anni fa, l'ha fatta fare. Risultato? ancora c'ha le crisi epilettiche ancora ha le crisi epilettiche venite venite entrate dentro tranquillamente benvenuto Martin. ancora la ragazzina ha le crisi epilettiche e gli mancano pezzi del cervello allora cosa significa questa cosa qua? cosa significa? benvenuta Cosa significa questa cosa qua? E questo è l'altro aspetto che vi voglio far notare, perché all'interno del documentario un'altra delle cose che veniva più spesso portata avanti era l'intelligenza artificiale, ho fatto pure un post ieri mi pare, no? che Repubblica diceva, eh, ecco l'intelligenza, adesso c'è una spinta propagandistica mostruosa non so se ve ne rendete conto su tutto il mainstream l'intelligenza artificiale ci aiuterà contro l'ansia e la depressione e tu vai a leggere che cosa fa l'intelligenza artificiale ci aiuterà per guarire il cancro e le cose e quindi tu vai a leggere allora il discorso è che dietro ci sta questa concezione io faccio la scansione vedo che quando c'è le crisi epilettiche che vengono da là Salto il pezzo, non ci capisco un cazzo del cervello, questo lo metto da parte e quindi, oh scansione, e vedi qua c'è il focolaio, eh, papà dobbiamo togliere quel pezzo, è rovinato, è rovinato, un progetto di qualche milione di anni c'è un pezzo rovinato, no? Non ci sta il pensiero forse potresti umilmente piegarti alla complessità infinita di questa meraviglia che hai davanti e dire «non ne so niente». Alla luce di quello che posso vedere, cerchiamo di aiutarci per migliorare la situazione. Ma l'ultima cosa che faccio è tagliare a fette una cosa di cui non capisco niente». Perché quello che si sa, che potrebbe essere messo anche in volumi così grossi, è niente rispetto a come funziona realmente il cervello. Si possono descrivere tutti i processi chimici in dettaglio, le aree di pertinenza, ma perché hanno osservato delle cose, ma non sanno come... scusate l'espressione, cazzo funziona! Non lo sanno, perché sennò dopo domani ti riportano in vita, dal loro punto di vista. Se sapessero come funziona staggeggio riportano in vita dopo domani. Non lo sanno. Allora, di fronte a questa ignoranza, io vorrei che la classe medica, in suo toto, si mettesse in ginocchio e dicesse io non ci capisco niente. Però abbiamo sviluppato questi strumenti. Proviamo a vedere se riusciamo a capirci di più insieme? Proviamo a vedere? Proviamo a vedere, anche con lo sguardo rivolto magari verso territori che non si guardano più. Proviamo a vedere? E questo è un approccio misurato. Allora, nel mondo di questa gente, però, l'intelligenza artificiale funziona perché fa fette, perché è riduttiva. No? Parte da un concetto riduttivo dell'essere umano, perché se tu non c'hai l'anima, se tu non c'hai lo spirito, e sei solo una bella macchina, assemblata per bene io entro dentro con un raggio laser e faccio quello che cazzo mi pare tanto che problema c'è? questo è l'altro punto che vi voglio sottolineare la concezione di malattia in questa serie documentario una delle cose più affrontate era la longevità la, il combattimento alle malattie e dice così adesso vediamo eh? Allora, non dovremo più affidarci alla lotteria della genetica. Sei un effetto di una lotteria. Mi dispiace, tutte le tue idee di avere un senso, qualcosa, eccetera, buttare nel secchio perché sei un assemblaggio totalmente casuale e incasinato, è venuto pure, boh, Poi dobbiamo no? cioè, questionare di come sei venuto, Ma, eh, qualcuno esce meglio, qualcuno esce peggio, però queste parole, parole di professionisti, che lavorano a questa cosa, no? Non dovremo più affidarci alla lotteria della genetica. Quindi la genetica è ciò che ti fa nascere, è l'unica cosa, ed è una lotteria. Poi, non lo so se è prodotta dal forum di Davos, però stiamo lì, nel senso che eh, allora, nessuna legge fondamentale della fisica dice che il corpo debba perire se noi lo ripariamo. Manco la macchina sua. Se la ripariamo potrebbe campar pure 150 anni. Io sono convinto, no? C'è gente che ha le macchine d'epoca, ci gira e hanno 150 anni. Quindi, che c'è problema? Quando facciamo sesso, i geni si combinano casualmente. E andiamo avanti così, ma eh, noi un po' sorridiamo perché buona parte di voi eh, sta qua perché ha già una coscienza di questo, no? Però se io stessi a parlare a una platea casuale di mille persone, eh, voi sorridete, ma gli altri dicono ma perché c'è di strano? non è così. direbbero così. Perché tutte queste frasi sono frasi comuni. Cioè, noi pensiamo, ma mia mamma, che è una persona meravigliosa e ritiene pure di, di avere una spiritualità e ce l'ha a modo suo, e via dicendo, lei comunque, gli hanno instillato attraverso la TV, parla sempre dei geni. Cioè, ah, quel che genetico. Ah, c'è una cosa genetica e c'è un'eredità genetica. Questa è la cosa che negli ultimi 50 anni ci hanno sparato nel cervello che i geni sono tutto. Non si sa come funzionano, per l'ennesima volta io dico, però sono tutto. Tenete presente che fino a dieci anni fa la grande maggioranza del DNA veniva chiamato DNA spazzatura. Voi vi rendete conto del livello di arroganza che ci può essere in una classe scientifico-medica che prende un progetto di milioni di anni e dice questo noi non capiamo a cosa serve e quindi è spazzatura. È la stessa cosa del neurochirurgo che ha detto al papà tagliamogli a fette il cervello e vedrai che tua figlia starà bene. Guardate che questo me l'hanno proposto a me, eh? a me me l'hanno proposto Marco, per, per Gabriel. Eh. Maestro, eh, ma dov'è il discorso? certo, ha voluto portare il discorso dell'uomo a primarlo del mondo e ha concentrato sul modo di rispondere. Ma Darwin è tardo, io ti dico che parte dai greci. Per quanto riguarda i nostri 10.000 anni, è d'accordo. Sicuramente, però, c'è avuto un'accelerazione, okay. è chiaro. Certo, ma è pronto ad accettarlo o non ha accettato questo eh? esattamente questo è quello che mi dai là per dire che il qual è il nostro compito? Perché la maggior parte di voi è venuta qua oggi e già è predisposta a quello che io sto dicendo. Quindi, che lo sto dicendo a fare perché ci facciamo un godimento collettivo, ah che bello, diciamo le stesse cose. No. E l'obiettivo è da una parte la mia capacità di visione possa dare a voi una maggiore propria affilatura no? dentro di voi, centratura su perché e per come, e dall'altra che voi diventiate dei centri. Voi diventiate dei centri fuori per dire a, a vostro cugino ma ti rendi conto che la tua vita è un protocollo. Cioè ti alzi la mattina, fai la stessa cosa, la tua vita è un protocollo, è per forza che potrai essere sostituito da un dall'androide. Ma la stessa classe medica, lo capite che finirà? Sei medico? Ah certo, aspetta, fammi finire questa cosa. La stessa classe medica finirà. Perché? Perché voi ci siete entrati dentro un ospedale? Che cosa applicano sempre? I protocolli, non c'è nessuno che si prenda la responsabilità di uscire da un protocollo. Quindi, perché io devo avere pagare un medico se mi deve solo applicare un protocollo? Lo farà molto meglio un'intelligenza artificiale. Questo perché sarà perfettamente in grado di stare nel riduzionismo che tuttora i medici stanno accettando. E ti dico una cosa, ti aggiungo e poi ti do parola: questo sta succedendo anche nella scuola. E l'ho già detto questo, gli insegnanti, un mio amico insegnante, stanno facendo delle riunioni per accettare l'introduzione delle telecamere dentro la scuola, che prevederanno dei protocolli di insegnamento, dopodiché, ma che ci vuole che insegna Alexa invece che l'insegnante? Lo capite? Ma questo fa parte del riduzionismo dell'essere umano, quindi quello di cui voi dovete essere portatori fuori è questo cioè dovete alimentare tutte le riflessioni che vanno al di là del razionale dovete dire guarda che la razionalità non è l'unica cosa ti sta illudendo te e se ti illudi che la razionalità sia l'unica cosa finiremo veramente in mano alle intelligenze artificiali ma ci sono altre cose emozioni, anima, spirito le metto così un po' a caso che invece sono molto complesse e che spiegano la vita in maniera necessaria quanto la razionalità e le state tagliando fuori dai ragionamenti. E quindi, se voi tagliate fuori questo, veramente l'essere umano, umano è destinato a essere pari a, alle macchine. Prego, scusami, come ti chiami? Matteo. Eh sì. Esattamente. Assolutamente. Sì, anche se questa è un'aspirazione no, continua, tant'è vero per questo proliferano tutti i libri sulle esperienze di premorte, tutte queste cose qua, no? eh, però ti posso dire una cosa, Mattè, eh, questa è la mia, la mia personale visione su questo, eh, quindi non, non, non è che te la voglio imporre, se questo fosse sicuro finirebbe il gioco. Si credeva a ah, prima di 10 mila anni intendi ok ok Certamente, certamente, certamente, certamente, certo. Allora diciamo che io sono un po' ottimista su questo, nel senso che Intanto bisognerebbe chiedersi come mai quella roba è finita Perché se tu propendi per cascata la meteora Allora ti do ragione Ma se, come altri dicono, c'è stato un fenomeno autodistruttivo C'è da interrogarsi come mai Allora ci sono arrivati comunque al fenomeno autodistruttivo Punto uno Punto due Io penso che tanti processi Sono, per quanto stupidi Necessari per la consapevolezza Cioè noi dobbiamo riarrivare lì Capisci? quindi io perché mi batto per questa cosa dello spirito cioè tutto quello che io dico e faccio è sul discorso della spiritualità e ho trovato anche il mio modo che è la preghiera poetica cioè la poesia fatta in un altro modo che dopo ti spiegherò e, e, e vedrai se ti andrà di rimanere che cosa può essere perché è fondamentale che noi allarghiamo il concetto di essere umano perché esattamente come dici te se io riduco l'essere umano a un elemento organico, razionale, è una macchina più o meno ci posso fare quello che voglio prima o poi la conoscerò eccetera eccetera se invece ci sono delle dimensioni che non sono indagabili in maniera materialistica è chiaro che io dovrei stare inginocchiato e dire ok, allora dove iniziano queste dimensioni? vabbè qui si aprono dei discorsi giganteschi ve lo accenno solo ci sono dei fenomeni che si chiamano fenomeni emergentistici e gestaltici che ancora non si capisce come funzionano ma che generano degli indotti il momento in cui c'è un livello di interazione e cooperazione tra elementi singoli straordinario. Questo è un fenomeno che si osserva sempre, ma di cui non si capisce la natura. emergentismo. Cioè tu ti faccio l'esempio: 90 milioni di neuroni hai nel cervello, Martin, ok? Da un punto di vista organico, tu dovresti avere 90 milioni di voci. Cioè, questi dovrebbero tutti dire la loro, capito? una cacciara, e un po' a volte ci sentiamo così. A volte un po' te ci senti. Però, di fatto, tu senti di essere Martin. Allora, questa cosa lascia perdere il discorso da, che scende, eccetera, eccetera. Si attiva la ricezione di questa unità, il momento in cui tutte queste 90 milioni di cellule stanno in una cooperazione talmente forte, scelta, perché quando ti viene il cancro al cervello ci sono cellule che dicono non lo faccio più, ma quando non c'è il cancro al cervello tutte quelle cellule scelgono di avere una cooperazione così forte che tira giù un'entità superiore che si sente uno. In cui le 90 miliardi di cellule non sono più 90 miliardi di cellule, ma hanno generato un uno autonomo, che è Martin, che si sopraimpone alle cellule. Tant'è vero che a Martin, se gli dai un pezzo delle cellule, non è che non si sente Martin. Si, si dispiacerà di avere un pezzo di sé in meno, ma si sente sempre Martin. Allora questa cosa si collega col discorso dell'anima e dello spirito però è un fenomeno molto preciso tant'è vero che è diventata una corrente filosofica l'emergentismo emergentismo ve lo potete andare a cercare ma di fatto è, loro considerano l'emergentismo una eh, proprietà della vita cioè che si spiega da sé, talmente grossa, che non la considerano una cosa che si possa spiegare attraverso... ma è che è come dire... Eh, esiste il dualismo. E l'emergentismo è un dato di fatto. Loro lo considerano un dato di fatto della vita. Ok, questa roba, se, questa, questa roba va indagata. Perché se tu vuoi veramente un giorno avere la possibilità di creare un'entità biologica che possa tirar giù un'anima e ospitarla ha ammesso che sia possibile farlo, ma devi indagare questi processi. Non puoi indagare i processi computazionali. Perché i processi computazionali non, es non esauriscono l'essere umano, non lo potranno mai, per quanto complessi siano, non, lo non riusciranno mai. Phineas Gage, Antonio Damasio, lo dimostra. Ha perso il pezzo delle emozioni e aveva tutti i processi computazionali a posto, ma non riusciva a fare un gesto da nessuna parte. Perché Damasi ha scoperto che alla base della selezione che noi facciamo delle infinite scelte ci sta l'emozione. Adesso non posso entrare nei dettagli, ma pensate quanto è affascinante. Lui ha dimostrato in maniera scientifica, perché è un neuroscienziato, che alla base dei processi decis decisionali non ci sta quello che noi penseremo, cioè l'algoritmo, ma no l'emozione. Eh, L'errore di Cartesio. Errori di Cartesio. Capite che quanto affascinante questo discorso? Ok? Allora, per questo io eh, sto insistendo perché voi siate portatori, come, come già lo siete, insomma, perché. Cioè, il livello di coscienza vostro è chiaro, siete qua ed è un discorso diverso, ma dovete essere pure voi dei portatori irradianti. Cioè, dovete parlare con i vostri amici, le vostre amiche, i vostri parenti, eccetera, e portarli a ragionare. Ma tu veramente pensi che l'essere umano si possa ridurre a questa macchinetta che viene sezionata e messa a posto, eccetera, eccetera? E con questo evitare i fondamentalismi del tipo «No, io non farò mai questa cosa con...» Ma perché no? Cioè, Nel senso che se tu eh, vuoi agire tecnicamente, scegli di agire tecnicamente su qualcosa, è chiaro che un braccio robotico ti può essere d'aiuto perché ha una precisione infinita, ma dietro ci deve stare la, la consapevolezza della limitatezza del dell'azione del braccio robotico. Poi lo puoi usare se tu sei consapevole di questo, perché dietro c'è il concetto di malattia. Vai, eh? Sì. Sì, sì, è chiarissimo quello che dici. Allora, io che penso che tu, questa componente ci sia sicuramente. però sono da, è complesso: è complesso il discorso, no? E io, io ritengo che il nucleo fondamentale è il terrore di finire. cioè il la... la... sì, la... L, l... La... esattamente. C hanno fatto due puntate su come sarebbe cambiata e noi avremmo vissuto in eterno adesso ci arrivo adesso ci arrivo su questo no? uno, sì, uno degli obiettivi dell'intelligenza artificiale di tutte queste cose è di mettervi in condizione attraverso, di vivere in eterno no? o vivere tantissimo poi dopo di, vediamo sull'eterno cos'è? è la grande chimera di questa era come diceva lui di questa era perché è di questa era sì sì ci ho pensato ci ho pensato seriamente Matteo ci ho pensato ci ho pensato e' eh, bravo, questa è la spiegazione razionale della metempsicosi, cioè della reincarnazione, no? Perché facciamo sti cicli, è meglio vivere ne tante diverse piuttosto che una sempre bloccata nella stessa cosa. Comunque, tornando a questa cosa, vi dicevo, tutta questa serie si centra tantissimo sulla sopravvivenza e lì c'è un altro misunderstanding. Cos'è la malattia? Qui ci cadiamo tutti... Ci ho visto cadere. Allora, io ho avuto la tentazione, io ho avuto il cosiddetto Covid, diciamo, no? Quindi sotto... mi hanno portato la bombola d'ossigeno. Cioè io stavo qua da solo dentro casa con la bombola d'ossigeno. No? E ho capito tante cose da questa roba qui, tante, tante cose passando attraverso tutto questo protocollo che mi hanno buttato addosso. È stata un'esperienza straordinaria, veramente straordinaria. Ma tutti quanti abbiamo la tentazione, di là da qualche parte ci sta quella che quando vede la sua boccetta dice ma perché andiamo a fare un'abrasione, no? Cioè, togliamo, raschiamo tutto. Cioè, tutti quanti abbiamo questa tentazione. Perché? È perché siamo inseriti in questo processo comunque materialistico. C Ho un problema, lo risolvo tagliando, potando, abradendo, eliminando, sparando. Mio padre, mio padre aveva un cancro ai polmoni che è sicuramente un'affezione un complicata, eh, a un certo punto ha deciso di intervenire col massimo della tecnologia. Mia madre me l'ha raccontato, si sono seduti davanti a questo signore, ha fatto questo professore emerito di non so che cavolo di cosa, gli ha guardato in faccia, mio padre era primario ematologo, eh, non era una persona sprovveduta, l'ha guardato in faccia e gli ha detto «Noi qui guariamo» noi qui guariamo come, come guarite con la eh, radio tomo eh, non so che cosa computerizzata cioè sostanzialmente loro ti mettono dentro un cilindro e ti sparano i raggi gamma mentre tu giri su te stesso so, esattamente allora quando è uscito mio papà radiografia non c'è più niente e tu ridi però io adesso ci posso ridere Martin però non è che è stato proprio sì, ma... no no no non c'era più niente era posto il polmone non c'era più niente dopo un mese e mezzo un'esplosione atomica nei polmoni di mio padre quando hanno visto quello che era successo è morto così è morto così proprio, eh, ha cominciato, hanno cominciato eh, focolai da tutte le parti a eruttare dopo un mese e mezzo che hanno portato un'emorragia interna e mio papà è morto così è Morto proprio per un'esplosione multipla, multifocale all'interno del polmone. Tant'è vero che mia mamma, che è una tendente al materialismo, eccetera, eccetera, via dicendo. Lei è sicura che è stato ucciso da questo. Cioè, mia mamma, che è proprio lontana da questi discorsi, quindi, ha proprio visto che gli hanno sparato e c'è stato il risultato ok e questo è l'approccio però è questo questo ancora esiste mia mamma tante volte si è domandata dice ma devo fare causa devo fare cose eccetera e abbiamo lasciato perdere per memoria insomma e tanto era inutile però questo sta lì e fa sempre la stessa cosa. si mette così e dice a tutti quelli che arrivano noi curiamo ti dà poi la radiografia subito dopo non c'è più niente tranne che esplodi dopo un mese e mezzo allora noi la malattia dobbiamo avere il coraggio le cose che possiamo fare per equilibrare la presenza dell'intelligenza artificiale e della tecnica nella nostra vita sono a partire da noi, quindi non solo bla bla bla con tutte le conoscenze che ha anche condiviso Matteo adesso e via dicendo con gli altri, ma anche agire. Se noi continuiamo a considerare la malattia, le nostre malattie, come delle robe, vado dal medico, e me la toglie, vado in ospedale, e mi faccio l'operazione e me la toglie, e non ci mettiamo lì capoccioni a dire, porca miseria, io non sono solo un corpo, se una parte del mio corpo sta facendo questo, ci sarà una motivazione che non è solo organica. Anche organica, ma non solo organica. Quindi io ci intervengo non solo organicamente. Attenzione, perché io non sto dicendo ragazzi avete un cancro di terzo tipo andate a Fascianti e scianti e guarirete. Non sto dicendo questo. Perché se siete arrivati là può essere che è utile cooperare. Ma cooperare significa che io prendo le cellule impazzite del mio organo che ripeto cooperano normalmente se a un certo punto gli gira il chiccherone e decidono di non cooperare non è perché sono rincoglionite stanno proprio facendo la rivoluzione e vi stanno dicendo guarda che non va bene c'è qualcosa che non va per cui io mi rifiuto di lavorare come cellula del polmone stanno parlando Ovviamente se la rivoluzione, te ne sei accorto troppo tardi, potrebbe essere giusto eliminare una parte dei rivoluzionari più accaniti, cioè, una, una parte dice mi facilito il problema, una parte, con gli altri però ci devi parlare e devi cambiare i presupposti perché tanto se tu li elimini e non cambi i presupposti quello riciccia metastasi perché noi non siamo delle macchine, questa è l'affermazione che dovete portare nel mondo, non siamo delle macchine, e guardate anche l'articolo di Repubblica, me lo sono letto tutto, dentro ci stava sta cosa, no, ma al centro rimarrà l'umano, perché loro lo sanno, sono paraculi che la paura istintiva di tutti è, ma che me stai a dire? Allora voi dovete però superare questo sofisma del, del, de, della gente come quelli che scrivono su Repubblica. E devi dire, no, tu lo, lo scrivi in una frasetta, ma nei fatti mi stai dicendo che io sono apparentabile a una macchina, perché mi ripari come una macchina. Quindi è inutile mi dici al centro ci sarà l'umano, al centro un cavolo ci sarà l'umano, consideri la mia malattia come un problema del carburatore. E noi dobbiamo cominciare a fare questo, quindi quando ci succede qualcosa, cioè piglia la psoriasi, guarda quello che si muove là, eh? proprio al momento giusto, abbiamo le cose, non le prendiamo, non è che ci possiamo mettere 300 creme e pensare che passi. Dobbiamo ovviamente domandarci dov'è, cosa sta dicendo. È difficile, io lo so. Non è che sto parlando da persona che non ha mai passato queste cose. È difficile, ma vi posso garantire che si può e si deve fare. Non lo vedo da qua. Meno 30 minuti, ok. Si può e si deve fare. Questa è l'affermazione che metterà le intelligenze artificiali all'atere della nostra vita. Perché se noi impareremo a curarci in maniera complessa e non in maniera semplificante non ci sarà intelligenza artificiale che ci potrà realmente aiutare potrà aiutarci quando sei un cancro del terzo tipo, non te ne sei accorto hai avuto improvvisamente l'illuminazione ce l'hai l'illuminazione e dici ok, datemi un attimo di tempo quindi il braccio robotico fa, fa l'ablazione di 40-50% delle cellule rimangono gli altri e gli altri ci parli e mettiamo insieme le due cose, yin e yang, perché sempre io metto in guardia dal, dagli eccessi da una parte e dall'altra, è quello che con Lorenzo discutevamo l'altra volta, cioè non puoi nemmeno dire "Oh Dio, no, niente questo, niente quello, non serve a nulla. Non serve a nulla. Ci dovete ragionare con oh, questi oggetti, perché ci sono, ci stanno. L'ho detto, no? Sono partito dal fatto che in questo ospedale di questa amica stanno facendo i corsi per come fare le operazioni ginecologiche fat fatte fare al braccio robotico. È ora! Non è una fantasia, è ora! Questi stanno imparando, tra un mese ci saranno un botto di persone che vanno... E lei dice, sto cercando di parlare a Maurizio, mio marito, e digli guarda che questo è il passaggio per il tuo licenziamento! Perché è vero, però è sempre paura. Il problema non è quello. Il problema è che se noi non riconosciamo che accanto all'ablazione che ti può fare il braccio robotico perché c'hai eh, qualcosa all'utero che non funziona, tu devi domandarti ma per quale motivo ce l'ho? E devi lavorare su quella parte lì. Tanto. Perché il nostro corpo non è una macchina. Questa deve essere la nostra affermazione. Capite? Cioè, se noi non affermiamo quello, è chiaro che saremo completamente estromessi da tutto ciò. Fatemi vedere se ci sta qualcos'altro che mi sono appuntato che volevo dirvi. Ah sì, sì, sì, certo. Metaverso 2.0. Non mi ricordo se 3.0 o 2.0. A un certo punto, no, c'era una puntata intera dedicata a questo. Io, a un certo punto, noi saremo decideremo di uploadarci e vivremo nel metaverso 2.0 bene, ok allora la, do la, la domanda che vi faccio io è ah e questo lo diceva pure nel documentario eh, però ci è passato sopra così poi non ha sviluppato Tac. chi vi dice che già questo non sia un grande ologramma e videogioco ammettiamo per un attimo che lo fosse che noi siamo in una realtà virtuale. Gli indiani dicono che è così. La chiamano Maya. Ok? È un'illusione sofisticatissima. Il contatto è un'illusione. Noi siamo un'illusione. Ok? Se noi dall'illusione ci proiettiamo dentro un'altra illusione e poi da quell'illusione ci proietteremo dentro un'altra illusione, ma quanto cazzo ci dobbiamo allontanare dalla nostra sorgente? Cioè, lo capite che è folle? Cioè, non ha nessun senso. Anche questo per far ragionare le persone. Scusa, tu ti applaudi lì, no? Tutto convinto, perché poi il metaverso 3.0 è quando rinunci, loro lo chiamano così, sono tutte categorie che hanno creato loro, eh? e, e rinunci a tornare indietro. È già pensato questo. È già nei progetti. Tu ti applaudi e non torni più indietro. Allora, è come questo. Per un attimo immaginiamo che questo è un videogioco, siamo uploadati e pensiamo di non poter tornare più indietro. Come sarà il metaverso 3.0? Che senso c'ha raddoppiarlo? Allora semmai prendiamo spunto da questa realtà e diciamo ok cavolo è un videogioco, cosa posso fare per, per divertirmi il più possibile? È nella nostra realtà che noi dobbiamo fare questa... perché noi andiamo nelle realtà virtuali convinti che possiamo divertirci, no? Cioè fare quello che... Vuoi. anche qui! Anche qui, è uguale, la chiamavano Maya, anche qui siamo noi che pigliamo paura, e se pigliamo paura qua, piglieremo paura pure nel metaverso 3.0, perché quando tagli e non puoi più tornare indietro, ti cagherai sotto dopo un po', passeranno un paio di 10.000 anni nel metaverso 3.0 e quelle realtà cominceranno a avere paura di finire, pure loro, perché non si ricorderanno più che sono stati applaudati la coscienza, la tua mente, loro pensano di poter fare una mappatura di te e questo già è un punto su cui non sono andato ma è già veramente, loro lo chiamano l'anno milione, C hanno ragione in questo perché come minimo un milione di anni, perché fare una mappatura di come funziona il cervello non sanno come funziona te ce voglio, però comunque sia l'idea futuristica e fantascientifica, ma già nei progetti c'è chi ci lavora, la mappatura del cervello è una realtà a cui ci lavorano con fior di soldi, è l'idea di mappare il tuo cervello, quindi coscienza, ricordi, eccetera, e buttarlo su un, un complessissimo computer e server collettivo, che chiamano sfera di Dyson, insomma, il discorso è, è largo, se te vai a vedere la serie, lo, lo vedi lì lo vedi lì. Ora, questa cosa qua, la follia, è che, ti ripeto, guardatelo, dopo due o tre generazioni di gli applaudati non si ricorderanno più di essere applaudati e saranno come noi! Quindi saranno lì col terrore di finire perché non si ricorderanno di essere stati applaudati e faranno la stessa esistenza su un piano diverso. Quindi poi dopo, il momento in cui lo scoprano, piombano nel nostro e si dicono «Ancora!». E io vi dico, evitiamo, no? Cioè, portate le persone a capire che questo potrebbe essere il nostro videogioco. Questo. Ma come fa a essere il nostro videogioco se noi ci consentiamo, qual è lo stimolo del sapere che ci può essere un metaverso? Che anche qui noi abbiamo le stesse libertà. Siamo noi che non ce le diamo per la paura di finire. Siamo noi che non ce le diamo, che manteniamo insieme le strutture vecchie, manteniamo insieme ciò che non regge più, perché abbiamo la paura di finire.